Ciao a tutti i e benvenuti in questo video Probabilmente se, se avete già letto il titolo eh, Credo che non vi stiate più facendo domande Circa la natura di questo fantastico cappellino Che mi hanno gentilmente prestato Per cui ringrazio Comunque Si tratta del Wonderland Chug Ideato da Just Be Riva E la Cristina Che saluto perché seguo entrambi E mi fanno scompisciare dalle risate Ciao mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante che cercherò di inserire intorno all'inizio del video, all'incirca più o meno quasi E cioè che sono stato taggato da una youtuber emergente che si chiama Sara Colacca, mi raccomando Colacca Della quale vi lascerò il link al canale, quindi mi raccomando passate a trovare Sara Colacca che poi è anche rossa come me, quindi è... È una garanzia, insomma Non so bene dove lo ficcherò questo pezzettino Ma come al solito Mi lascio sempre qualcosa per strada Quindi Non perdiamo altro tempo Perché si sa che io ho una macchinetta malefica andiamo con le domande In Alice in Wonderland Il brucalifo fumava sempre Se ci fossi stato tu Cosa avresti fumato al suo posto? E ehm, senza la cioccolata bianca Sicuramente Perché io adoro il cioccolato bianco pensi che l'impossibile sia possibile o che il possibile sia impossibile beh in questo momento nella mia vita purtroppo il possibile è impossibile ci vorrebbe proprio una sorta di miracolo di pochetta magica infatti o oh, se arrivi oh, sappi che sono qui eh. insomma non mi fa schifo la la cosa sapevatelo um, come sarebbe stato il tuo paese delle meraviglie? Sicuramente tutti tutti pansessuali Se non sapete la definizione di pansessuali andatevela a cercare Così non ci sarebbero tutti i problemi di omofobia, bifobia, transfobia Tutto quel cavolo che, tutto quel cavolo che vi pare E soprattutto eh, non ci sarebbero regole di genere Se volete sapere meglio come la penso Guardatevi il video delle etichette che vi metto, se mi ricordo sempre, che non faccio un'altra volta delle schede Sesso e alcol No Sesso e alcol, due punti Mega after dal cappellaio, mega orgia dalla regina di cuori Io non bevo, per cui dovendo proprio scegliere Direi mega orgia dalla regina di cuori, purché ci siano moschietti, perché se no <ride> Non ci siamo Taglieresti la testa a qualcuno Eeeh Balla il ballo della deliranza. Ragazzi qui velocizzo perché sennò il, co il copyright. sì. Eh, YouTube mi rompe per il copyright, comunque qualcosa volevo fare e qui. Ed è qui che questo cappello prende senso. Bene, direi che vi sono messo ah, abbastanza ridicolo. E possiamo andare avanti con le domande. Ah. Ti sei mai chiesto se il matto sei tu o se lo sono gli altri? Dipende. Perché c'è gente veramente matta, non dichiarata, scusate, o Ehm mentre invece per il pensiero comune potrei tranquillamente sembrare matto io ma non me ne faccio un cruccio. scusate uh. eh. cita una frase del film e tagga tre funghi allusinogeni siccome mi piace fare l'alternativa, ho acchiappato tutto, tutto un dialogo che mi ha eh, colpito Particolarmente Dov'è il tuo corsetto? E non hai le calze Sono contraria, lo sai bene Ma il tuo abbigliamento non è appropriato E chi decide cos'è appropriato? E se si stabilisse che è appropriato indossare un merluzzo sulla testa Tu lo indosseresti? Alice per me è un corsetto come un merluzzo Quindi a questo punto devo taggare tre funghi allucinogeni Io come al solito non mi preparo quasi mai i tag non so chi taggare, quindi facciamo così, per non sbagliare invito almeno tre funghi allucinogeni di quelli che commenteranno questo bel video a palesarsi e a dirmi nei commenti che farete questo tag e a dirmi nei commenti che farete questo tag così io cercherò di stare attento ai vostri video e venirlo a vedere mi metto sto cappello perché mi sono scocciato di tenerlo in mano e vi saluto vi ricordo se volete di seguirmi su tutti i miei social che, li tro che trovate nell'info box. Sempre se volete riattivare la campanella perché le nuove direttive di YouTube richiedono che ci seguiamo un po' più spesso altrimenti ci autoresiscrive. E ci vediamo al prossimo video pazzo. Yeah!